Beh, allora, io mi chiamo Alessandro Cicogna, sono militare di, di carriera e vivo a Vicenza. L'interesse per la carne grass fed è nato qualche tempo fa, nel senso che l'ho assaggiata senza in realtà conoscere le caratteristiche e poi non l'ho più trovata, no? tre o quattro mesi fa sono entrato in contatto con uh, Geopaleo Diet e ho, ho scoperto che la, grass, la carne grass fed non era solo una scelta di gusto, ma era una scelta di salute, di qualità, e tramite il loro sito sono entrato in contatto con il vostro, ho, ho visto che la selezione di carne è una selezione abbastanza ricca e almeno apparentemente fino a quando l'ho ricevuta eh, di qualità e ho voluto provare a fare, a fare un ordine. Ho fatto un ordine tra l'altro di carni di tagli neanche particolarmente nobili, proprio per, per provarla... Eh, come dire al, almeno decisamente buone eh, Parlo di cappello del prete, parlo di reale, che non sono propriamente tagli da bistecca, ma che avendo una certa abilità nel trattare la carne, riesco a, a ricavarne comunque in, in, in di bistecche di qualità, di gusto e, e di sostanza. Il resto erano hamburger e girello, quindi tagli, più commerciali. Diciamo che la soddisfazione è stata elevata perché la qualità era decisamente buona e il servizio anche altrettanto, ho comprato in passato spesso carne online con pacchi refrigerati, e con, corriere, con pacchi diciamo, isobox e corriere refrigerati e in entrambi i casi talvolta il servizio non è stato proprio all'altezza della, della situazione in alcuni casi ho smesso di comprare alcun sito la sensazione che ho avuto aprendo il nostro pacco, ripeto, avendo esperienze pregresse, è stato di un servizio sicuramente all'altezza. Il pacco era freddo, non era freddo solo fuori, era fredda la carne, la carne era bella da vedersi impacchettata e il risultato ed è rimasta bella quando ho aperto le confezioni nonostante fossero sotto nuoto. quindi il giudizio è, è risultato evidentemente molto buono.